per essere qui questa sera, una delle poche serate di sole che ci ha regalato omaggio la passate in questo scantinato eh, con i ragazzi di sotto sopra. Eh, vi ringrazio ancora e tenterò di esporre brevemente i temi che tratteremo questa sera con Andrea Zoc e Lea Ibi e introdurremo anche i due relatori. Eh, questo è il dibattito diciamo, conclusivo del blocco tematico sulla sovranità. Eh, sabato abbiamo parlato appunto di sovranità e spazi di democrazia, questa sera eh, cercheremo di parlare di Stato, cosmopolitismo e di democrazia ancora, cercando di interrogarci a proposito eh, del ruolo della sovranità all'interno soprattutto del piano politico sovrastatuale e sovranazionale. Se questa deve essere uno strumento per creare democrazia oppure se è un ostacolo per la creazione di spazi di democrazia a questo eh, livello. Per farlo, appunto, alla destra del tavolo abbiamo con noi Lea Ipi, ehm, la quale è docente di teoria politica presso la London School of Economics. E professore associato in filosofia presso la National, l'Australian National University. Eh, il dibattito prenderà il via da una delle sue ultime pubblicazioni eh, che è stato E Avanguardie eh, cosmopolitiche, pubblicato in Italia nel 2015 eh, dalla Terza. Eh, quindi eh, il dibattito, la base, il punto di partenza, saranno appunto le tesi eh, di Lea Ibi. A discuterle con lei eh, Andrea Zoc, al centro di questo tavolo, eh, il quale è professore associato presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ed è in particolare docente di Antropologia Filosofica e Filosofia Morale. Ehm, le pubblicazioni del professor Zoc non riguardano direttamente questo argomento ma eh, appunto per nominare eh, le ultime eh, possiamo citare Identità della Persona e Senso dell'Esistenza eh, pubblicato da Mel Temi nel 2018, Libertà in Natura, fenomeno Fenomenologia e Ontologia dell'Azione pubblicato da Mel nel 2017 e infine Lo Spirito del Denaro e la Liquidazione del Mondo Pubblicato dagli Yaka Book nel 2006. Appunto, eh, come detto prima, il dibattito partirà eh, dalle a parla da Leahiti, alla quale cedo immediatamente la parola. Eh, la questione è appunto il concetto, eh, la sua concezione esposta nel, eh, nella sua ultima pubblicazione di cosmopolitismo, in particolare attraverso questa, quella che può sembrare la nostra sottocategoria cioè quella delle avanguardie cosmopolitiche. Chiederei a Ivi di introdurci le tesi del suo, della sua ultima pubblicazione e esporre eh, la sua concezione di cosmopolitismo. Grazie. Ah, sì, Va bene, grazie, grazie mille dell'invito, grazie a tutti di essere qui. Eh, inizio con una scusa, sono tanti anni che ho lasciato l'Italia eh, non ho fatto dibattiti, presentazioni da 10 anni almeno, 15 anni, quindi mi scuso se dovessero mancarmi le parole o non, non riuscissi a esprimere le tesi in modo adeguato, spero che mi aiuterete tutti a farlo. Uh, dunque, il, libro, uh, il mio libro è Stato d'Avanguardia e Cosmopolite si inserisce in un dibattito anglosassone sul concetto di cosmopolitismo e prende le mosse da uh, un dibattito di tra, diciamo, tra cosmopoliti da una parte e difesi della comunità o comunitari dall'altra parte, potrete anche chiamarli sovranisti, nazionalisti, insomma quello che uno preferisce. La tesi di fondo è che eh, lo Stato-Nazione è l'oggetto etico importante e la, la difesa dello Stato-Nazione è una difesa morale perché i rapporti associativi che troviamo all'interno dello Stato-Nazione sono difficili da replicare a livello globale e quindi eh, l'idea di moralità, di eguaglianza, di libertà, che noi troviamo a livello astratto difeso nel liberalismo, nel socialismo, nelle tradizioni filosofiche e politiche, trovano nell'eticità dello Stato, nell'idea di Stato-Nazione, la loro forma concreta, più adeguata e perciò anche difensibile. E nel trovare questa espressione concreta a livello di istituzioni politiche, legali, eccetera, Danno, fanno anche sorgere rapporti etici tra cittadini che dovrebbero avere priorità quando si tratta di determinare i nostri obblighi, Se, uh, per esempio dare la, quando dobbiamo decidere se dare la precedenza ai nostri concittadini oppure a persone che sono lontane in altre parti del mondo. E questo dibattito, questo, questa difesa filosofica dello Stato-Nazione ovviamente ha conseguenze importanti per una, per una serie di questioni anche politiche che affrontiamo tutti i giorni, basti pensare in Italia, non so, il tema dell'immigrazione, uno dei dibattiti, uno degli esempi concreti in cui vediamo la questione del dovremmo dare precedenza ai nostri concittadini oppure dovremmo dare precedenza a persone che non conosciamo di altre parti del mondo è appunto quando si tratta per esempio della difesa dei lavoratori e ci viene detto a sinistra che eh, per esempio i migranti minacciano i lavori all'interno dello Stato-Nazione, che minacciano la posizione dei lavoratori domestici a livello dello Stato-Nazione, che minacciano eh, certi diritti per i quali, per esempio, i sindacati hanno combattuto per tanto tempo, eccetera, eccetera, e che quindi abbiamo in un, in un certo senso una responsabilità maggiore verso i nostri concittadini rispetto alla responsabilità che abbiamo eh, nei confronti di altre persone, di altre parti del mondo, che anche loro hanno ovviamente un status morale, ma non uno status politico, a cui non dovremmo necessariamente dare priorità politica, e che appunto la priorità politica va data eh, in un modo mediato dallo Stato. Questa è la tesi sostanzialmente filosofica del comunitarismo e a questa tesi si contrappone una posizione cosmopolita sia dal punto di vista morale che dal punto di vista politico. Il cosmopolitismo morale ci dice che tutti gli esseri umani, a prescindere dalla loro razza, religione, etnia, nazionalità, hanno, lo stesso, ehm, hanno la stessa dignità, un'equa dignità Morale, che sono tutti uh, mo persone morali e il cosmopolitismo politico ci dice che in un certo senso le istituzioni dello Stato, dello Stato-nazione, sono state anche loro superate perché dovremmo dare la precedenza ai nostri um, fellow human beings, ai alle persone che sono esseri umani come noi in tutte le altre parti del mondo, uh, quindi ai cosmopoliti. E quindi, diciamo, la parola d'ordine del, del cosmopolitismo è appunto che è il cittadino del mondo che deve avere la precedenza e non il cittadino dello Stato-Nazione. Uh, il punto del mio libro e del mio intervento in questo dibattito è di difendere quello che io chiamo uh, cosmopolitismo statista. E si chiama cosmopolitismo statista... Perché dal punto di vista morale io condivido la tesi di fondo dei cosmopoliti, per i quali, e che è anche un po' la tesi di fondo di tutto il pensiero illuminista, diciamo della modernità filosofica, che è appunto l'idea dell'universalità dell della persona, della dignità universale, dell'eguaglianza e della libertà, che sono tutti valori universali e che le persone hanno a prescindere dal, dal loro paese di origine a prescindere dal quale sia il posto di il, lo stato di cui sono cittadini d'altra parte però eh, riconosco ai comunitari che eh, la forma la, lo stato nazione ha un valore importante politico perché è il contesto in cui noi realizziamo gli obblighi giuridici e Diamo forma mediata concreta politica agli obblighi, agli obblighi giuridici tramite due meccanismi che io sviluppo nel libro. Da una parte eh, l'idea di sovranità popolare che è quella che ci dice che tramite la partecipazione politica nella vita politica degli stati e nazioni noi diventiamo anche agenti democratici e quindi costruiamo un processo democratico di cui facciamo tutti parte e che ci permette di distribuire responsabilità politiche tra i nostri concittadini e d'altra parte l'altro meccanismo che io chiamo l'educazione civica che sono i percorsi culturali ed educativi tramite i quali questi obblighi politici diventano poi parte anche della vita culturale nazionale della tradizione civica di questi paesi concreti. E io penso che è importante che il cosmopolitismo non rimanga un'idea astratta morale, ma che diventi una, par una parte del percorso politico concreto degli Stati-nazione. E quindi la proposizione del, cos del cosmopolitismo statista, che è appunto la tesi che cerco di sviluppare nel libro, e che è importantissimo non rimanere a livello astratto della difesa della persona, dei diritti uguali di tutti, a prescindere dal Paese, eccetera, ma che questi obblighi morali diventino anche obblighi politici. E visto che lo Stato-Nazione è il contesto politico in cui noi distribuiamo responsabilità tra cittadini, è importante che questi obblighi morali diventino anche parte della vita politica di questi uh, Stati-Nazione, di questi particolari Stati-Nazione. Um, e quindi la tesi di fondo è che uh, il modo giusto per riuscire a dare concretezza al cosmopolitismo è utilizzando i meccanismi dello Stato-Nazione per, per sviluppare um, fini cosmopoliti e per, cui, uh, per questa via diciamo, di, mh, di un tentativo di rendere concreti gli obblighi uh, del cosmopolitismo morale si arriva alla difesa di quello che io chiamo le avanguardie cosmopolite chi sono le avanguardie cosmopolite? Sono gli attori nella società, movimenti sociali, sindacati, partiti politici, che sono convinti e si ispirano agli ideali del cosmopolitismo morale, ma che cercano poi di cambiare i meccanismi all'interno dello Stato per poter trasformare la vita politica degli Stati-Nazione in direzione cosmopolita, sperando quindi di costruire un assetto istituzionale giuridico che vada oltre allo Stato-Nazione e perché no anche arrivare al superamento dello Stato-Nazione. Però l'idea di fondo è che, uh, visto che la democrazia sostanzialmente viene uh, mediata e resa concreta a livello degli stati-nazione con la partecipazione dei cittadini, è che è importantissimo avere anche la legittimazione da questi uh, di, movimenti di protesta um, dei cittadini, dalla, um, dalle varie istituzioni tramite cui uh, si esprime appunto la capacità di agire politica dei cittadini, è importante che il cosmopolitismo non rimanga una proposizione asperata ma che venga a far parte della vita degli stati, della vita concreta degli stati nazione, e che utilizzi i meccanismi che ci dà storicamente lo Stato-Nazione per poter superare eh, lo Stato-Nazione e che la via giusta non è invece di... Um, diciamo di non considerare di essere indifferenti a questi meccanismi politici di legittimazione politica che otteniamo tramite gli, lo Stato nazionale e di costruire per esempio istituzioni sovranazionali ai quali manca questo percorso di legittimazione democratica. Quindi l'idea di fondo è che anche se vogliamo avere istituzioni sovranazionali anche se è importante parlare e discutere del superamento dello Stato, ci manca nel dibattito contemporaneo un meccanismo politico di legittimazione democratica di questo progetto cosmopolita, politico, eh, che è anche sovranazionale. Questa è un po' la tesi di fondo del libro. Ringraziamo lei anche per la chiarezza, quindi eh, la, la premessa che di fatto a posto in ICDP in è, è stata verificata dalla chiarezza dell'esposizione e ora passerei immediatamente la parola ad Andrea Zocca per una, una controparte. Sì, allora. sì. ecco, buonasera, <coughs> grazie per, per l'invito e grazie per la bella introduzione da parte della professoressa IP. Io mi, ho letto con, con interesse il testo recentemente pubblicato eh, dalla Ipi e ehm, diciamo il tipo di, di replica che vorrei provare qui è eh, in parte basato su quello che è appena stato molto succintamente naturalmente in questo contesto eh, detto dalla professoressa. In parte un po' più consistente sulla scorta di quanto ehm, si ritrova facilmente diciamo, nel testo stesso, laddove naturalmente le spiegazioni sono più articolate, eh, necessariamente quindi, con un'espansione e una capacità argomentativa molto maggiore. E, dunque, vi sono tre punti che eh, di fondo. Che io um, ho delle difficoltà a condividere nel, eh, nel testo in questione, cioè stato e avanguardia cosmopolitica. Il primo punto riguarda l'identificazione eh, di questo gruppo che viene definito come avanguardia cosmopolita, cosmopolitica. E, nel senso che, allora. La professora Ipi fa riferimento, ad esempio, in maniera molto anche letterariamente brillante all'inizio del testo, all'esempio di Guernica di Picasso e il ruolo, diciamo, in qualche modo di proposta e di eh, diciamo, posizionamento politico progressivo che ha eh, quell'opera e, nella fattispecie, Picasso nel contesto della guerra civile spagnola e così. È un esempio indubbiamente interessante, è un esempio che al contempo presenta tutti i problemi della questione, cioè in che senso eh, Picasso fa, fa parte di un gruppo, cioè la realtà, o almeno la mia impressione molto forte, e che ehm, qui non, si, non siamo di fronte affatto a qualcosa che, può, che possa essere dato, eh, diciamo, dignità di eh, entità politica. Eh, si tratta di una pluralità di individui che hanno, come dire, eh, un posizionamento sociale eh, in qualche misura privilegiato e che eh, chi rappresentano? Beh, insomma, rappresentano se stessi, singolarmente presi. E, e quindi c'è un primo problema nel capire esattamente di chi stiamo parlando come entità progressiva gli stiamo attribuendo un ruolo reale o di un ruolo come dire un nostro wishful thinking un nostro un desiderio di vedere rivestirsi di un ruolo specifico delle persone che in realtà di fatto però non lo rappresentano e, in seconda battuta c'è un problema correlato ovvero eh, perché mai noi dovremmo credere che questa avanguardia cosmopolita eh, debba avere un'agenda politica, diciamo così, progressista? Mm, io trovo molta difficoltà a capire, cioè, l'esempio di Picasso va bene, d'accordo, eh, però eh, se guardiamo um, concretamente ai rappresentanti si tratta di ceti eh, altoborghesi eh, che legittimamente appartengono ad un, ad, a gruppi che, se proprio vogliamo, strutturalmente dovrebbero far parte dei simpatizzanti del liberalismo o addirittura del neoliberismo, per una ragione di fondo, perché si tratta delle istanze politiche che tradizionalmente hanno sempre promosso la... Eh, da un lato l'abbattimento dello Stato-Nazione o il superamento dello Stato-Nazione e dall'altro l'idea stessa di una mobilità generalizzata dei soggetti. Quindi se, se, in che misura dei soggetti che in qualche modo come collocazione naturale avrebbero quella di eh, difendere posizioni liberali o neoliberali eh, possono essere eh, ritenuti plausibili portatori di un'istanza, diciamo, come vedremo tra, tra poco, addirittura di radicale egalitarismo, perché questa è poi la, la tesi di fondo ehm, eh, della professoressa professor Ippi. Quindi, diciamo, qui ci sono dei miei dubbi di fondo, relativa alla, alla prima questione, cioè chi sono, chi è questa avanguardia cosmopolita, in che senso possiamo attribuirgli plausibilmente questo ruolo. E poi c'è una seconda questione, quali sono gli obiettivi che in questa premessa non sono stati esplicitati naturalmente per la brevità necessaria del, del, del, dell'esposizione, ma che invece nel testo sono eloquentemente trattati, e, um, gli obiettivi del, diciamo, che dovremmo in qualche modo ascrivere a questo gruppo l'ambizione di fondo che gli viene ascritta o se vogliamo auspicata è quella di essere sostenitore di una forma di egalitarismo distributivo in sostanza se io ho capito ma chiederò poi naturalmente conferma eh, parlando di egalitarismo o di eguaglianza distributiva globale eh, si sta parlando di, beh, di una posizione che dire è radicale è poco diciamo, stiamo parlando di una posizione rispetto a cui eh, come dire, le, le forme più, più ingenue di comunismo sarebbero, <ride> sarebbero considerate una posizione decisamente molto tosta, molto, molto ambiziosa e tanto ambiziosa da farci forse chiedere eh, se sappiamo esattamente cosa stiamo chiedendo. Eh, mi spiego, eh, se parliamo di uguaglianza distributiva globale, emergono molto rapidamente una serie di questioni molto tradizionali, pensate alla discussione che fa Walzer in Sphere of Justice all'inizio ehm, sul problema dell'eguaglianza, come concepire l'eguaglianza, eccetera. E, ovvero, di cosa stiamo parlando innanzitutto come contenuto? Stiamo parlando di eguaglianza di reddito, eguaglianza di reddito di partenza, eguaglianza di reddito nel tempo, quindi che dovrebbe essere ripristinato nel tempo, quindi se uno ha le medesime condizioni di partenza, ma poi nel tempo si trova in condizioni differenti, dovrebbe essere ripristinata la condizione di partenza, e ancora di più, ancora più radicalmente, eh, diamo per scontato che, ci si, che sia come dire, facile calcolare questa eguaglianza, questa eguaglianza è molto, molto complessa da, da calcolare sia dal punto di vista, Ehm, estremamente economico, monetario abbiamo a che fare con condizioni eh, di vita condizioni di vita sia materialmente pensate dal punto di vista climatico che esigenze climatiche ci sono tutti hanno bisogno degli stessi eh, manufatti nelle medesime condizioni dal punto di vista culturale delle esigenze di base per, si dice, per avere una, una esistenza moralmente degna ci sono tutta una serie di, di questioni che tradizioni non sono nulla di nuovo naturalmente, che però pongono un grosso problema nell'identificazione di questo eh, contenuto. Che cos'è che immaginiamo come uguaglianza distributiva globale? Io trovo delle grosse difficoltà a capire, ehm, poi naturalmente da un, da un punto di vista eh, come dire, suggestivo tutti possiamo in qualche misura concordare, dire d'accordo, certo, l'uguaglianza è meglio della disuguaglianza e possiamo trovarci d'accordo. Però poi se, se, se andiamo a capire che cos'è che stiamo proponendo, eh, perché se, se si parla di un progetto politico l'idea è che dovremmo sapere esattamente cosa stiamo cercando di implementare, insomma, no? e, Ecco qui io non, non è che capisco esattamente che cos'è che cerchiamo di implementare. E, diciamo, su questo punto ci sarebbe da da aggiungere una seconda naturalmente fondamentale questione, una volta chiarito il contenuto eventuale di questa rappresentazione, è il problema dei mezzi per raggiungerlo, non è precisamente un problema marginale, nel senso che abbiamo delle grossissime, ma proprio grossissime difficoltà a riuscire ad implementare una condizione di passabile, non dico eguaglianza, di passabile limitazione della diseguaglianza in un qualunque paese eh, in cui già esiste uno Stato eh, sovrano. Questa è una difficoltà oggettiva, odierna, eh, questa sì decisamente globale. E in che senso noi potremmo come dire, saltare questo a piedi pari questo problema e passare all'ambizione di una uguaglianza globale? Eh, mi, mi pare, diciamo, che l'accusa di utopismo qui diventa molto cogente, insomma, molto difficile da, da evitare. E terza e ultima questione ehm, ha a che fare con la, la, il problema della nozione stessa di cosmopolitismo statista che viene, che viene proposta. Ehm, allora, se ho capito, la, in sostanza ehm, l'idea è un po' la seguente, eh, la nozione di cosmopolitismo sicura della componente ideale, cioè della componente normativa, della componente eh, che in qualche modo dovrebbe garantire il, la, la dimensione eh, moralmente supportabile che anima i progetti politici. E rispetto a questa posizione ideale poi ci sarebbe una seconda componente, diciamo, pratico-pragmatica che sarebbe assegnata agli stati, cioè l'idea è che il cosmopolitismo si colloca nella sfera degli ideali normativi, gli stati si, sono la componente eh, che in qualche modo eh, fornisce la manodopera, dovrebbe eh, operare sul, sul territorio per realizzare queste cose. Eh, ora, eh, il problema che, che mi si pone qui è sostanzialmente legato ad una, eh, ad una tesi che viene eh, ribadita nel testo più di una volta, che ora che leggo semplicemente per così non l'attribuisco eh, arbitrariamente eh, alla professoressa, e, e lei scrive: Senza una base di principi cosmopolitici, la volontà degli stati non è difendibile da un punto di vista normativo che in sostanza significa esattamente che eh, gli stati, stati nazione o altrimenti detti, eh, stati democratici in generale, eh, non hanno una eh, legittima agenda morale o normativa propria, ma devono attingere ad una dimensione cosmopolita. Io questo proprio confesso di non, non capirlo, o meglio, c'è un modo in cui ho l'impressione di poterlo capire. Però adesso lascio la parola per una replica eh, alla professoressa e poi vediamo se, se è quello che, che è sospetto o è altro. Insomma. Mm. Vediamo. Ok, grazie. Um, sì, dunque, tre, tre, tre o quattro domande. Che Avanguardia, chi è l'avanguardia? come si costituisce un soggetto politico, come definiamo gli obiettivi e quali mezzi. E poi magari chiudo, chiudo con la questione dello Stato. Come si configura l'avanguardia? Secondo me è, è, è più facile capire l'idea se uno vede a che cosa si contrappone quest'idea, cioè quali, chi non è avanguardia, almeno partendo da questo approccio del libro o partendo da, da, dai soggetti politici che animano i due, ehm, le due posizioni opposte che io sto cercando in un certo senso di riconciliare. Dalla parte dei cosmopoliti, eh, i fautori del cosmopolitismo sono appunto quelli che ha menzionato lei, le elite, eh, le istituzioni sovranazionali, gli avvocati, i burocrati, i tecnocrati, eccetera. Dall'altra parte, dalla parte dei comunitari, c'è il popolo, diciamo, c'è cioè il popolo democratico attivo che, che, che è stato costituito da questi processi democratici tramite il quale um, lo stato, si è costituito lo Stato-nazione, diciamo. E la, il tentativo di fondo um, de, del mio libro nel rispondere a questa domanda è di dire che i principi del cosmopolitismo sono morali e giustificabili dal punto di vista etico, ma che i soggetti che poi si fanno carico della realizzazione di questi principi non sono democratici, non vengono legittimati da questi percorsi democratici e politici che troviamo nello Stato nazione e quindi dovremmo resistere all'idea che sono appunto i tecnocrati, i burocrati, le istituzioni sovranazionali, i diritti, i diritti umani anche in astratto, l'Unione Europea, allora, senza capire come si costruiscono queste istituzioni e anche perché vengono contestate. E quindi per capire in che modo viene costituita quella che io chiamo l'avanguardia cosmopolita, bisogna, dobbiamo vedere sia uh, appunto il piano di giustificazione morale uh, dell'egualitarismo globale, eccetera, poi dirò qualcosa in più um, su questo poi quando, parlo degli, quando um, spiego un po' meglio gli obiettivi, ma è importante capire che l'avanguardia cosmopolitica si costituisce nella contestazione del, delle istituzioni sovranazionali che cercano di realizzare questi principi cosmopoliti senza però essere legittimati da parte dello Stato-nazione. Quindi l'idea di fondo è che l'avanguardia è un gruppo, è un soggetto politico che viene costituito tramite la dinamica politica, dinamica politica però che può essere anche di resistenza alle, alle istituzioni che cercano di realizzare questo cosmopolitismo astratto senza legittimità democratica. Quando però ci spostiamo sul piano della contestazione politica, noi troviamo, e questo penso sia anche ovvio quando uno vede la, la realtà di tutti i giorni politica, anche io vengo dall'Inghilterra, il Brexit, ma penso anche in Italia, Troviamo che poi gli agenti che si contrappongono a queste istituzioni sovranazionali spesso non sono agenti eh, progressisti, diciamo, sono spesso forze conservatrici, nostalgiche che cercano di, eh, di avanzare questa idea di nazione omogenea, che ha una certa tradizione culturale, che esclude eh, i migranti, eccetera. E secondo me lì è importante la parte intellettuale, che, eh, la, la parte diciamo di, nella generale divisione del lavoro della società, il ruolo dell'educazione degli intellettuali di tutti i soggetti nella società che poi cercano di eh, capire da dove vengono queste istanze di reazione, eh, di protesta alle istituzioni sovranazionali che però cercano anche di fare spazio a un discorso alternativo che um, in un certo senso fa parte dei movimenti politici ma spiegando quali, cercando di distinguere tra li, quali sono le istanze conservatrici e le istanze progressiste in questi movimenti uh, sociali. Quindi l'avanguardia cosmopolita è quella che, si, che, che avvia, che inizia con un processo di, di contestazione politica nella, quale, nella configurazione della quale è importantissimo e fondamentale il ruolo non solo degli intellettuali ma anche diciamo, degli attori politici nella società che cercano di fare un po' il punto della situazione delle proteste, di, che cercano di capire le esigenze delle masse ma anche di articolarle dal punto di vista filosofico offrendo degli strumenti di analisi a questi, momenti di, a questi movimenti di protesta e poi, eh, essenza uno ottimista, quando le due cose funzionano, cioè quando c'è sia l'input intellettuale, sia un movimento di protesta sociale che partendo appunto dalla difesa dei diritti degli immigrati, dalle lotte contro l'emergenza climatica, contro uh, le elite neoliberali eccetera eccetera, riesce poi a costituirsi in gruppo politico. Quindi il libro volutamente lascia un po' aperta la questione del come definiamo l'avanguardia cosmopolitica perché in un certo senso è un percorso negativo ed è uno che dice dobbiamo vedere ai movimenti sociali che si oppongono a queste istituzioni non trasparenti, che non hanno che hanno un, un deficit democratico, eccetera, ma che però cerca anche di raccogliere queste istanze di protesta e di farle proprie e di articolarle in questo percorso che io poi nel libro chiamo dialettico cercando di spiegare un po', rifacendomi a questa idea idea della dialettica um, di, di Platone, anche di Aristotele, di Hegel, eccetera, eccetera, no? di questa idea filosofica di che cos'è la, la dialettica. Questo diciamo sulla parte sul, sul soggetto politico. Sugli obiettivi, uh, io non dico tanto, cioè nel libro, il libro diciamo, è abbastanza tecnico su questo punto, no? perché entra un po' in tutto il dibattito globale sull'edualitarismo. Uh, liberale, eh. però quello che direi è che c'è un consensus di fondo, almeno tra uh, i, i, i teorici, gli accademici, diciamo, gli intellettuali a cui uh, rispondo nel libro che è importante come obiettivo avere almeno, che, che tutti sono d'accordo, che l'idea di um, eguaglianza universale ci porta al, a una difesa almeno del sufficientarismo globale. Non so se eh, viene, è stato tradotto così, credo anche da me. sull'idea di sufficienza globale. L'idea di sufficienza globale che dice che nel mondo nessuno, tutti, tutte le persone del mondo dovrebbero avere almeno un minimo di sufficienza che gli permetta di condurre una vita umana dignitosa. Da questa difesa però del sufficientarismo globale, una volta che noi analizziamo le dinamiche di mercato, di globalizzazione, eccetera, capiamo che c'è un'interdipendenza tra, eh, tra la popolazione del mondo, tale per cui non è abbastanza dire che bisogna, bisogna che tutti nel mondo, tutte le persone abbiano abbastanza per avere una vita umana adeguata, perché i percorsi i processi di eh, connessione tra i vari eh, individui nel mondo sono tali per cui c'è anche quello che io chiamo l'egualitarismo relazionale, per cui dalla sufficienza, partiamo dalla difesa della sufficienza, dell'idea che c'è un, un minimo assoluto sotto il quale nessuno dovrebbe scendere, altrimenti sarebbe un affronto diciamo, alla, alla loro dignità umana, però da quello poi possiamo costruire una difesa più relazionale dell'eguaglianza. Però anche lì, diciamo che a livello politico... Quello che conta poi tutto sommato nel libro è l'idea che tutti nel mondo di oggi, nel mondo diciamo, post-illuminismo, post-diritti umani, eccetera, c'è un consenso di fondo che nessuno dovrebbe scendere al di, al di sotto di una certa soglia di, uh, di benessere. Poi come definiamo qual è la soglia, come, in che rapporto rimaniamo agli stati, alle comunità politiche? E anche quella è una domanda politica. Il problema è che noi non possiamo rispondere a queste domande politiche se non ci sono meccanismi in atto che ci permettano di, di, di, um, di sollevare, di porre certe domande. E non si potranno porre queste domande se non ci sono le istituzioni che ci permettono di porre queste domande. Quindi anche se uno poi rimane molto più scettico, diciamo, sulla parte di, uh, di, di giustificazione normativa, filosofica del libro, no? su questa parte più, uh, più tecnica appunto, che dice pari opportunità, c'è un'altra proposizione che dice uguaglianza delle risorse, un'altra proposizione che appunto è l'egualitarismo relazionale, che è l'egualitarismo di posizioni, io dico sempre prendete anche la, la difesa più conservatrice possibile di, questa, di qual è la metrica dell'ugualitarismo, no? che cosa è che dobbiamo, che cosa che tutti devono avere a livello uguale. Anche quella, anche la difesa minima, sarà molto più avanzata rispetto a qualsiasi proposizione socialdemocratica che si trova nella politica di qualsiasi Stato nazionale, anche quello più avanzato socialdemocratico. Quindi non è che da questo punto di vista diciamo, sono abbastanza flessibile e anche non, eh, direi che quello che conta, il messaggio che è importante da questo punto di vista, a parte il dibattito diciamo, tecnico con gli egualitaristi, è quello appunto dei meccanismi tramite i quali possiamo realizzare questa idea di egualitarismo globale. Siccome la filosofia anglosassona è dominata da dibattiti su quals'è la metrica dell'egualitarismo, che cos'è che dobbiamo, come concepire i diritti umani, sono, dobbiamo dare risorse uguali, opportunità uguali, io dico sempre non importa, prendiamo quello su cui siamo tutti d'accordo e cerchiamo di capire come realizzarlo, perché quello che manca nel dibattito soprattutto anglosassone è appunto questa analisi delle istituzioni e di come si costruiscono certe um, istituzioni. E da qui uh, arrivo all'ultima um, all domanda, no? che poi um, che, che un po fa il punto un po di, anche di tutto il mio del, del progetto del libro. Sì, la, la mia tesi di fondo è che gli stati-nazione sono degli strumenti, sono degli strumenti politici per realizzare degli ideali morali. Questi ideali morali hanno una plausibilità e una giustificazione che non gli viene data dalla comunità, non gli viene data dalla difesa dello Stato, lo Stato è semplicemente un meccanismo tramite il quale si cerca di arrivare a questa giustificazione se c'è democrazia interna eh, all'interno dello Stato. se anche la democrazia, neanche lo Stato è un buono strumento, infatti spesso ehm, adesso c'è molto scetticismo da questo punto di vista perché appunto la partecipazione democratica sta cadendo, sta calando in tutti, anche i paesi democratici, liberali democratici avanzati e quindi anche la difesa dello Stato eh, ne risente di questa, di questa critica. La mia posizione è sostanzialmente una, che, eh, una posizione che eh, avanza una difesa strumentale dello Stato, per cui se siamo d'accordo che ci sono certi obiettivi morali cosmopoliti, che dobbiamo realizzare e se lo Stato ci offre l'unico strumento politico tramite il quale realizzare questi obiettivi morali, lo Stato è difensibile. Se lo Stato non fa questo, non c'è niente da difendere. Se, non, se lo Stato non fa questo, noi siamo all'interno di una grande prigione in cui non riusciamo a liberarsi proprio perché ci sono questi meccanismi politici che non ci permettono di esprimere istanze di emancipazione. A quel punto dovremmo ribellarci tutti, anche allo Stato. Quindi per me non c'è niente di, um, di no, nello Stato c'è poco da, da, da, da auspicarsi e da preservare se lo Stato non è uno strumento di emancipazione politica. Se invece lo Stato è un, è uno, può diventare uno strumento di emancipazione politica, allora può anche essere uno strumento di avanzata di questi mh, obiettivi di cosmopolitismo di cui sto parlando. Lasciamo subito la parola a Zoff per un'ulteriore controparte e poi prendiamo anche domande dalle allora, altre. Molte grazie per, per la interessante replica. Qui ci sarebbero veramente tante, tante, tante cose da dire e mi provo, provo a limitarmi a due osservazioni così, un, un po' telegrafiche. E, la prima questione legata alla definizione, se ho capito bene, della, di questo gruppo come avanguardia cosmopolita. Per differenza o per opposizione, per antitesi, rispetto ad uno specifico oggetto polento. Quindi l'idea è che noi abbiamo la percezione di un problema, un problema che prova ad articolare, non mi correga se sbaglio, e ha le caratteristiche di razzismo, nazionalismo, xenofobia, no? e, e rispetto a questo oggetto, per così dire, coloro i quali eh, portano avanti principi antitetici a queste tesi, in qualche misura sarebbero, per negazione, si collocherebbero in una posizione, eh, diciamo, identificabile. Ora, eh, questa lettura è interessante e eh, dirò subito perché eh, io lo trovo, non la trovo convincente, ma eh, ovviamente poi si, si può discutere. Eh, non lo trovo convincente per una ragione molto specifica legata proprio ad una, anche ad una lettura ehm, storica. Eh, il razzismo, la xenofobia e il nazionalismo che percepiamo oggi, ma in realtà anche quelli che possiamo percepire storicamente per dire nel grande periodo dell'imperialismo di fino Ottocento primi novecento, quindi quella fase cosiddetta della prima globalizzazione, eh, sono in entrambi i casi, io direi dimostrabilmente, reazioni, sono reazioni, sono reazioni a cosa? Sono reazioni ad un processo di globalizzazione di tipo liberale. Essendo, eh, allora, essendo già di per sé reazioni, per così dire, noi ci troviamo con questo gioco di rimandi, il cosmopolitismo intellettuale si definisce per reazione da razzismo, nazionalismo xenofobia che però nasce come reazione al liberalismo globalista. Se facciamo uno più uno viene fuori che i cosmopoliti intellettuali in realtà finiscono per, essere, per coincidere con i ceti eh, sostenitori del liberalismo globalista, cioè con gli stessi ceti che in realtà hanno causato in prima istanza il problema che ora si, pre si premurano di mostrare, di cercare di risolvere. In questo senso io nutro dei fortissimi dubbi sul fatto che questa sia una tesi politicamente percorribile, o come promettente. E una seconda questione sulla questione delle soglie minime, no? le soglie minime in termini di egalitarismo. Ora, io, no, una posizione personalmente da sempre favorevole a posizioni di tipo egalitario, quindi non ho nessun problema eh, in generale con, con, con la posizione in quanto tale. Eh, devo dire che quando si, si discute su, in termini di soglie minime, soglie di, eh, che consentono comunque un'agibilità, eh, io ho sempre dei, dei grossi dubbi legati ad una questione cruciale, cioè ehm, eh, noi tutti sappiamo che, dal punto di vista anche storico, ehm, il sistema di mercato è un sistema che ha bisogno di conservare in vita la forza lavoro. Era una, cosa, direi, una, una vecchia questione che sollevava il barbuto di Trevirino, un buon vecchio Marx. Eh, non può permettersi più di tanto non può permettersi di, di, di, di far fuori la forza lavoro quindi deve portarli a livello di sussistenza a livello di sussistenza siamo tutti contenti loro mangiano, lavorano, mangiano dormono, lavorano, mangiano dormono, lavorano e fino alla morte, generazione per generazione per tutta l'eternità e noi siamo contenti perché ci sentiamo pure buoni perché abbiamo dichiarato che tutto sommato eh, gli abbiamo dato le condizioni eh, insomma, che si lamentano. Ora, è un po' provocatoria naturalmente questa, questa versione, però il mio sospetto è che questa opzione non sia affatto peregrina, cioè che ci sia in tutte queste forme di sufficientarismo. Eh, si, si cada molto facilmente in questa direzione. Beh, insomma, non, non vogliamo mica che, che, che muoia, dopo no? Dopotutto eh, possono sempre tornarci utili, no? E, ecco, su questa cosa io ho dei dubbi, magari per malizia personale. E ultima questione che sollevo, il tema dello Stato come strumento. Ma questa è una questione indubbiamente molto interessante, perché è vero, senza alcun dubbio, che dire Stato in quanto tale è un'espressione molto generica, bisogna riempirla di contenuti, ci sono Stati e Stati, ci sono... Uh, stati dittatoriali e democratici, ci sono stati totalitari, ci sono stati neoliberali, ci sono stati socialisti, molto pochi in realtà e ci sono, spieghiamo, quantomeno, e comunque ci sono stati di vario statuto. E tuttavia, quando si parla di stato-nazione, si parla di una cosa che comunque con tutti i suoi limiti, qualcosa di più dal punto di vista dei contenuti dice. Cioè, mentre parlare di Stato è parlare di un organismo di coordinamento che sostanzialmente nasce nell'età del bronzo, nelle sue forme di città-stato, e poi si amplia a seconda dell'ampliamento eh, dell delle capacità di comunicazione a lunga distanza legate alle forme di scrittura, che ha una sua serie di vicende, certo, interessante, ed è essenzialmente legata alla capacità, così, lo Stato nasce per una ragione di forza, cioè lo Stato nasce perché eh, raggruppare eh, un maggior numero di persone e riuscire a coordinarle era militarmente più efficiente sia nella difesa che nell'offesa, questa è come dire, la nascita storica dello Stato e la sua permanenza. Quindi qualcosa la cui come dire, legittimazione morale insomma, potremmo condividere e dire ma insomma, perché mai dovrebbe essere particolarmente legittimata dal punto di vista morale, al massimo è utile, insomma, al massimo è utile. Sì, quando parliamo però dello Stato nazione, lì parliamo di un processo che anche storicamente è un po' diverso, perché lo Stato nazione emerge come progetto, come progetto, guardate bene, faticoso e ehm, come dire, che ha richiesto molto lavoro, tutt'altro che ovvio, come ehm, tentativo di supplire al venir meno della vecchia legittimazione degli stati, cioè gli stati diciamo un po' schematicamente per, per fare una storia un po' analitica dalla Magna Carta alla rivoluzione francese, ma prendiamo la fine, la rivoluzione francese, con l'abbattimento dell'anzi regime, eh, viene meno il principio legittimista di sangue. Quindi noi non abbiamo più un ceto eh, elettivo, cioè elettivo nel senso di... Eh, non, non, è, non eletto, ma nel senso scelto, eh, che per ragioni di sangue ha la legittimità di governare la nazione ed è eh, rappresentante in qualche misura tendenzialmente di Dio in terra. Questa, questa forma di legittimazione viene meno. Gli stati però continuano ad esistere e in realtà si sono formati nei secoli in, in forme comunitarie, cioè si sono formate, cosa che non erano precedentemente, si sono costituite, costituite in unità territoriali, in unità di usi, costumi linguaggio. A quel punto il problema che si pone, che si è posto storicamente, è, è come facciamo a giustificare questa nuova forma di sovranità, cosa dobbiamo sostituire al, al, al posto del vecchio sovrano. Qui nasce l'idea di sovranità popolare, cioè l'idea in cui noi abbiamo, non abbiamo più la necessità di fare riferimento ad un sovrano come sovrano assoluto, come sovrano di sangue, ma abbiamo un sovrano che è semplicemente il popolo, quindi immediatamente colui a cui ti rivolge. Ma attenzione, l'elemento della nazione, cioè della comune nascita, etimologicamente questo vuol dire della comune nascita, è un elemento che viene alimentato e come dire, costruito storicamente, costruito, tutte le, tutte le nazioni iniziate, nazioni che noi conosciamo, sono stati che erano parzialmente già esistenti e poi sono stati costruiti faticosamente, costruiti con una, un sistema di eh, pubblica istruzione, in gran parte, con eh, istituzioni comuni. A quel punto, quando cominci ad avere una nazione, tu hai una comunità nazionale, Sperabilmente, ottimisticamente, non sempre ce l'hai, spesso ce l'hai in maniera difettosa, spesso spereresti di averla in maniera migliore, certo tutto questo è vero e noi in Italia lo sappiamo molto bene, però una volta che abbiamo fatto tutte queste qualificazioni, quello statuto è uno statuto morale, cioè la comunità dal punto di vista dell'esistenza antropologica ed etica non ha bisogno di una giustificazione ulteriore non è concepibile come uno strumento cioè mentre lo Stato nel senso della struttura istituzionale può essere concepito ovviamente come uno strumento e possiamo utilizzarlo per varie finalità eh, lo Stato-Nazione non ha questo statuto. Può avere la pretesa, se sia bene o male, ne possiamo discutere naturalmente, ma può sicuramente avere una pretesa, e ha avuto una pretesa di ordine etico, quindi non concepibile in termini di mero strumento. E, e a mio avviso ci sono notevoli ragioni per tenerci caro quello che è stato costituito in questa direzione e per, in verità, lavorarci per migliorarlo. Eh, se proprio devo dirla tutta, e adesso poi mi taccio perché non, eh, il più grande problema maturato nel tempo, quello che ha condotto ai nazionalismi, ai razzismi, eccetera, dello Stato-nazione, è stato il meccanismo in cui ad un certo punto la disgregazione interna della componente comunitaria, a quella disgregazione interna si è cercato di porre rimedio con il più vecchio degli stratagemmi storicamente noti, cioè con la creazione di un capo espiatorio cioè con la creazione di un nemico esterno da poter, che consentisse, per così dire, per reazione di compattare le linee interne. Questo ha avuto esiti tragici, notoriamente tragici. E, e questo è una cosa su cui che, dobbiamo sicuramente, che dobbiamo sicuramente sorvegliare attentamente oggi, perché non ha affatto detto che non si ripresenti in forme magari un po' differenti da come la storia non si ripete mai identica, ma questo rischio c'è, non è che non ci sia. Però ecco, invece l'idea che questo uh, possa essere, per così dire, superato conforme, in, che in qualche misura non possono, uh, se non sembrare, delle deleghe ad entità uh, che non hanno, come giustamente diceva il professor Saipi, che non hanno alcuna rappresentanza. Cioè, Organismi internazionali, il WTO o la stessa Unione Europea, per come è costituita, eh, beh, alla fin fine eh, vengono percepiti in maniera crescente come elementi semplicemente estranei. Estranei a cosa? Estranei alle comunità. Quindi questo pone dei problemi, a mio avviso, abbastanza seri. Nella... Ora mi fermo, poi magari discutiamo. Io avevo promesso il microfono alla platea, quindi. Che il microfono passi di lì, ehm, poi ovviamente rispondendo magari alle domande che arrivano dal pubblico, Ippi avrà anche l'occasione di fare da controparte le ultime osservazioni del professor Zoc. Ehm, quindi lascio la parola a chi è in platea, ehm, in alternativa abbiamo anche una platea digitale, eh, però per preferenza io lascio la parola a chi è venuto in cantina durante la giornata di sole. <ride> Lasciamo la parola a chi eh, vuole fare domande, passate qui e io vi passo il microfono. No, no, no. Io ho una domanda per la professoressa. Quando parla di eh, gruppi dei comunitari, eh, a me viene in mente ad esempio la Costituzione italiana, che è una Costituzione patriottica di ampio respiro, ma un fondo di patriottismo c'è, ma è tutto fuorché nazionalista. Quindi mettere nello stesso gruppo, anche, sentivo, lei diceva nella nell'introduzione, eh, questo patriottismo con il nazionalismo da anche gruppo dei comunitari, oltre che quello dell'avanguardia, eh, forse un po' troppa eterogeneità. Ok, um, forse, forse rispondo a quest'ultima domanda ricollegando alla, alla prima, al primo intervento, alla prima domanda che è stata fatta. Um, la, la, la mia tesi di fondo è che il patriottismo conduce al nazionalismo anche quando inizia come patriottismo buono. Perché, a lungo andare, diventa un progetto di esclusione, di un progetto di sviluppo delle nostre istituzioni. Che poi però alle, delle quali poi ci sentiamo responsabili e la responsabilità per queste istituzioni poi ci porta a istanze di esclusione che non sono necessariamente appunto le istanze di, dei nazionalisti, dei comunitari beceri eccetera eccetera, che però sono anche loro istanze di esclusione magari più moderata, magari della forma ma perché se, ehm, se il mondo è diviso in stati non è la nostra responsabilità, perché allora non è la responsabilità degli altri, perché l'Italia ma non la Francia, perché l'Italia ma non l'Unione Europea e quindi secondo me c'è un problema di fondo nel, nel nesso tra patriottismo e nazionalismo che emerge anche quando uno uh, fa un discorso di, uh, di difesa del patriottismo che inizia come difesa repubblicana del patriottismo, però questa diciamo sarebbe una discussione più lunga, magari possiamo anche continuare ad approfondirla. Um, questo si, si collega un po' anche alla prima domanda che, che il professore faceva, che è quello del rapporto tra cosmopolitismo e razzismo. Ma perché se il razzismo e la xenofobia iniziano come reazione al cosmopolitismo, poi noi ci rifacciamo al cosmopolitismo che è reazione al razzismo? Secondo me quello che ci manca uh, in questa discussione, che io sto cercando un po' di portare avanti nel libro, ma forse non è stato abbastanza chiaro, è uh, l'elemento egualitario del cosmopolitismo. Noi non dobbiamo difendere il cosmopolitismo astratto e non dobbiamo difendere il cosmopolitismo neoliberale. In effetti l'idea, la, la tesi di fondo del mio libro, anche dei miei interventi su questa questione è proprio che c'è una forma di razzismo e xenofobia che viene prodotta non dal cosmopolitismo ma dal neoliberalismo. E se noi non critichiamo il, il neoliberalismo, e il capitalismo, e non spieghiamo le origini del razzismo, della xenofobia, nell'imperialismo che poi è collegato allo sviluppo storico del capitalismo, non capiamo ci, ci troviamo sempre in questo dibattito astratto tra difesa della comunità politica da una parte e difesa del cosmopolitismo dall'altro. E quello che no, poi in realtà nessuna delle due parti attacca che sarebbe il vero bersaglio da attaccare è appunto il capitalismo e il neoliberismo. Quindi per me non c'è nessun problema a difendere il cosmopolitismo, e non c'è problema a difendere il cosmopolitismo quando si tratta di una forma egualitarista del cosmopolitismo, che è, è contraria appunto al neoliberalismo, al capitalismo, che si rifà a una forma di società più, um, che non è quella che abbiamo, non è la società neoliberale capitalista che abbiamo, e però secondo me non, neanche, non ci sono neanche problemi a riconciliare questa difesa del cosmopolitismo con un progetto che poi diventi un progetto di emancipazione degli stati purché questo progetto di emancipazione si rifaccia a questi ideali egualitari. Quindi secondo me quando noi eh, ci, eh, diciamo, ci, ci, ci presentiamo o, o um, costruiamo questo discorso storico in cui spieghiamo le origini del, del razzismo, della xenofobia nella reazione al cosmopolitismo, secondo me quello a cui si sta veramente reagendo non è il cosmopolitismo, Quelle, le istanze di razzismo non sono istanze di reazione al cosmopolitismo, il razzismo è una produzione del capitalismo, nella forma dell'imperialismo, il capitalismo nel suo sviluppo storico ha generato un discorso di superiorità morale dell'Europa, dell'illuminismo europeo, della um, ret retrogradezza. Sì, sì. <ride> um, vabbè, come, avete capito, <ride> capito? dell'idea sì, de, dell dell'arretratezza, diciamo, del, della culturale degli altri, del, dell'Africa, dell'Asia eccetera eccetera e da lì viene poi, eh, emerge anche questa forma di razzismo che diventa strumentale allo sviluppo del progetto capitalista che intanto continua senza, senza fermarsi in tutto il mondo, secondo me questa è un po' anche la, la posizione in cui noi ci troviamo oggi che appunto c'è una crisi economica, c'è una crisi economica globale, c'è bisogno di capri espiatori, come lei diceva, nella forma del dobbiamo dare la colpa di queste responsabilità delle istituzioni che non se le sono prese a qualcuno, a chi diamo la colpa? Diamo la colpa agli immigrati, diamo la colpa a, a chi è fuori da questa comunità politica, a chi non ha diritti. E secondo me è importante recuperare, per recuperare l'emancipazione politica e anche sociale all'interno dello Stato, è importante recuperare la difesa del cosmopolitismo proprio come ideale morale che non distingue tra cittadini e non cittadini, ma che trova la base morale comune per poi ispirare un progetto politico. Uh, quindi per, per, per ritornare poi di nuovo alla, alla, alla domanda che lei mi ha fatto, secondo me anche i progetti um, che non sono necessariamente esclusivi ma patriottici possono, avere una forma, possono generare una forma di esclusione quando a mano a mano e con lo sviluppare dei termini, de, de, del, uh, con il passaggio del tempo, uno arriva a, a investire nella comunità politica in quanto tale, a investire nello sviluppo dello stato di diritto, eccetera, eccetera, senza interrogarsi sullo stato del mondo, sulle condizioni delle istituzioni internazionali, sul, appunto sull'assetto economico che ci circonda, eccetera. Quindi diventa un po' una forma, una forma di, secondo me, una falsa difesa della comunità politica quando noi arrendiamo tutte le difese della comunità politica al mercato globale che nessuno poi mette in discussione. Adesso una, prima di ripassare la parola a voi una considerazione che arriva eh, da un commento alla diretta streaming. Eh, Alessandro Visaghi, io tenterò di interpretare la domanda per renderla servibile a questo contesto, eh, dice appunto che eh, contesta sostanzialmente la eh, sempre domanda rivolta alla professoressa Ibi, alla, la, la distinzione netta tra comunitari e, e, e cosmopoliti liberali dicendo che internamente al pensiero liberale si sta ehm, facendo sostanzialmente autocritica per esempio es esempio puntuale di questa autocritica è secondo lui Fukuyama e il suo libro sull'identità cioè il tentativo di recuperare eh, quella parte diciamo, eh, buona delle, delle tesi eh, comunitarie e integrarle all'interno del pensiero liberale la conclusione che poi però eh, a cui arriva è la medesima di dicendo che appunto lo Stato è, è, è, è mezzo per ehm, realizzare ideali morali che sono altri e sviluppati appunto da un pensiero politico esterno che è il liberalismo o il cosmopolitismo. Questa è appunto la, la considerazione di Alessandro Visalni che forse può, non è una diretta domanda come spesso succede sui social però magari può ehm, sollecitare ulteriori considerazioni ehm, Raccoglierei anche altre, altre questioni dal pubblico Dove? se preferisce la sì. qua. si sì. Eh, beh, insomma, sono stati toccati una marea di temi, io vorrei fare una proposta che faccio ai relatori eh, per una, una proposta per quello che io ritengo essere un, un, un cosmopolitismo progressista, cioè su una base su cui ci può essere un accordo proprio personalmente, solo che prima di arrivare a, a dirla devo toccare alcuni punti, ok? Eh, anzitutto ehm, Stato e Repubblica, no? noi siamo Repubblica italiana, però lo Stato, mi eh, viene in mente eh, quel gruppo di, di propri industriali francesi che chiedendo ancora nel 1700 un ministro dell'economia loro che cosa eh, si poteva fare, poteva fare lo Stato per migliorare l'economia, loro dicevano la fa sempre che quindi è stato interpretato come no, lo Stato che non interviene ma che in realtà non è così perché in quel caso era una richiesta degli industriali allo Stato che facesse una politica precisa okay, a favore dei, diciamo, degli interessi del, del, del capitale allora per frenare un po' questo questa cosa, cioè, e quindi lasciare un punto fermo che non fosse solo un discorso di Stato come strumento, no? ma delle regole di comunità valide per tutti, eh, noi ci siamo costituiti eh, come eh, Repubblica Italiana, no? e quindi infatti l'articolo 1 dove è citato eh, il popolo quindi come eh, comunità. E notiamo che eh, nel, nella Costituzione italiana eh, ci sono diritti universali e anche diritti specifici eh, per il cittadino. Eh, ad esempio qualche mese fa, eh, passando qui la professoressa Stefani Kelton che, che mh, è attualmente consulente economico del, di Bernie Sanders, eh, io l'ho fatto vedere che nella Costituzione italiana, articolo 4, la Repubblica eh, riconosce il diritto al lavoro per tutti i cittadini, e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, il primo paragrafo, no? E allora uno si potrebbe porre una domanda, cioè perché questo diritto è specifico per il cittadino in questo caso? Molto probabilmente perché il, il Costituente ha pensato che eh, la, lo, lo, la Repubblica che si impegna a garantire il diritto al lavoro è, eh, eh, dire, questo tipo di impegno è un impegno che va circoscritto perché è un impegno eh, più specifico okay. questo ovviamente però anche per un altro motivo perché non è detto che gli altri stati non possano fare la stessa cosa ossia non possono garantire il eh, diritto al lavoro e quindi ecco torniamo appunto al discorso ehm, di diciamo, proposta, ossia se vogliamo pensare a un cosmopolitismo progressista, e cioè che tenga conto di tutti i diritti che per esempio la carta... Eh, i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite eh, specifica, tra cui il fatto di poter avere un'assistenza eh, sanitaria, di poter disporre dell'istruzione, di poter disporre ehm, della possibilità di un impiego, eccetera eccetera, allora perché non possiamo essere d'accordo sul primo diritto, ossia il diritto a non migrare, cioè in maniera tale che già significa, però attenzione ti spiego cosa significa, significa che ciascuno nel proprio paese, ciascun cittadino nel proprio paese, disponga effettivamente di questi diritti, incluso il diritto al lavoro, perché allora in questo modo sarebbe anche, diciamo, la cosa sarebbe anche più, come dire, se ogni Stato garantisse questi diritti, molto probabilmente non si creerebbero tutte queste, diciamo pressioni, no? perché poi anche le pressioni migratorie ovviamente creano anche dei problemi dal punto di vista ecologico, visto che oggi si parla di ecologia, che ovviamente è una questione di cui noi tutti siamo interessati. Ecco. Um, sì, allora forse parto con col contestare la diagnosi. Secondo me ed è un po' e questo si collega un po' anche al discorso del liberalismo crea una sua forma di comunità. Io sono d'accordo il liberalismo crea una sua forma di comunità e la crea attraverso la creazione dello stato di diritto e l'assumere che la gente centrale a livello della politica globale è lo stato che crea diritti. Quando però non è così perché gli agenti nel mondo in cui noi viviamo non sono gli stati, è il capitalismo, il capitalismo non è, non è un agente, il capitalismo è una serie di relazioni strutturali che però condiziona il modo in cui gli stati agiscono. Visto che. Quindi una volta che noi ci rendiamo conto che c'è una forza di struttura, strutturazione di rapporti economici, di forza, di potere, che è globale, ci rendiamo conto anche dei limiti di intervento degli stati quando si tratta della garanzia dei diritti quindi con tutto il rispetto per la costituzione italiana che garantisce il diritto al lavoro l'Italia è uno stato capitalista fa parte di un mondo globalizzato capitalista di un assetto di relazioni e di istituzioni transnazionali e internazionali che condizionano la capacità di manovra degli stati tramite il debito pubblico, la finanzializzazione del capitale e tutte le altre, diciamo, tutti gli altri fattori um, e meccanismi di cui si scrive oggi tutti i giorni nel Financial Times in tutti i giornali diciamo, di, di mainstream che non sto a ripetere, sostanzialmente però la tesi di fondo è che... Nella presenza di rapporti di produzione, di circolazione, di, um, di, di rapporti di economici strutturali di, di natura capitalista, la capacità di intervento degli stati è limitata. E però diventa importantissima quando si tratta di attribuire la responsabilità politica, perché a livello politico il discorso è che gli stati sono responsabili, devono essere responsabili, ognuno ha la loro costituzione, ognuno ha la responsabilità per i propri cittadini, che andrebbe benissimo se noi abitassimo in un mondo in cui è possibile che gli stati effettivamente facciano questo. Ma gli stati non possono farlo e sappiamo appunto tramite le analisi della crisi finanziaria, del, dell'intervento del debito pubblico, di, vediamo per esempio il discorso del dibattito tra Grecia e Germania un paio di anni fa all'interno della dell'Unione Europea, della zona euro, eccetera, ci rendiamo conto che la capacità di manovra degli Stati è molto limitata e quindi anche la capacità degli Stati di garantire diritti, inclusi diritti che vengono riconosciuti dalle loro Costituzioni, è semplicemente formale, non ha nessun effetto sostanziale. Una volta che noi ci rendiamo conto di questo, secondo me è importante capire che per superare questa capacità limitata di azione dagli Stati ci dobbiamo muovere su due fronti, da una parte sul fronte morale rifarsi appunto a quest'idea di solidarietà, di egualitarismo globale, di cosmopolitismo, dell'importanza del ritorno alla concezione morale, alla difesa della, della concezione uguale morale de, di ogni persona nel mondo e dalla parte politica cercare di utilizzare quegli strumenti che abbiamo all'interno dello Stato politici come la Costituzione, lo Stato di diritto e la politica nazionale per cercare di, um, di sollevarci a un altro livello e di, di raggiungere un assetto istituzionale differente che si faccia anche promotore di un ordine globale, economico e politico differente. Sì, ma non una risposto alla cosa che avevo fatto. Posso, scusate, sì. perché sono state sollevate un sacco di cose interessantissime e provo, provo così non, non, non, non, non, non ti tocca rispondere costantemente. E, allora, sono venute fuori veramente cose molto interessanti e, e su cui un paio di cose devo proprio dirle. Ehm, allora, mh, tre cose, cerco di fare molto brevi, ma sono abbastanza sostanziali. La prima, ehm, questa è rivolta specificamente non agli interlocutori, ehm, ehm, ma mi permette da dire tu, Atlesi. L'idea di cosmopolitismo che viene proposta è un'idea che, da quello che ho capito, sostanzialmente fa coincidere il cosmopolitismo con l'universalismo. Cioè, un sostituto prossimo dal punto di vista concettuale è l'idea che il cosmopolitismo sarebbe la forma dell'universalismo. Ecco, questo è un punto molto delicato e che io contesterei in maniera molto, molto ferma, su un punto strettamente filosofico. Eh, anche il comunitarismo è universalista, non è particolarista. Qual è la forma di universalismo? Che porta avanti il comunitarismo e guardate bene: è lo stesso tipo di, di operazione. Lo si potrebbe fare per chi ha avuto la malamorata eh, sciagura di seguire i ricorsi sul piano della, de, de, de, de, dei, dei soggetti individuali. Poi, magari faccio un esempio. È universalista, nel senso che dice semplicemente che ciascuna entità, in maniera distributiva, ha le medesime istanze e ha il diritto a mantenere le sue istanze nella forma e nell'identità in cui è quindi ad esempio per dirla, un policentrismo di comunità è un policentrismo che può avere perfettamente una giustificazione di tipo universalista perché no? Ciascuno ha il diritto ad esempio, un, un diritto che, che può essere tutelato solo in questa forma e non può essere tutelato nella forma dell'universalismo astratto è il diritto individuale all'appartenenza che non è pochissima cosa, eh? guardate, dal punto di vista della specie umana è quasi la cosa più importante, okay? dopo, dopo mangiare e bere. E quindi stiamo parlando di quella, la contrapposizione come se noi dicessimo, vabbè, oggi sono gli dinosauristi oppure ci sono i particolarismi, le, le, il bieco uh, succedersi delle volontà individuali in lotta hobsiana le une con le altre, no, non è così, non è, non è necessariamente così. Questo non significa che io possa sottovalutare il fatto, io non sottovaluto il fatto che dal patriottismo si possa accedere al nazionalismo, non c'è alcun dubbio che è una strada possibile, io contesto il fatto che sia una strada necessaria, ma che questo sia un rischio con dubbio. L'altra questione che voglio sollevare è questa, è venuto fuori e un po' me l'aspettavo, il tema eh, classico di eh, cosa possono fare gli Stati di fronte al capitalismo sovranazionale, al potere della finanza internazionale, eccetera. E qui siamo di fronte ad un grosso equivoco. Il problema non è affatto un problema di rapporto tra gli Stati e la finanza internazionale. Non lo è per una ragione di fondo, perché tutto quello che fanno, tutto quello che fa la finanza internazionale è consentito da norme che sono deliberate e implementate da stati e se non lo fanno gli stati non c'è un contratto al mondo che può avere valore legale, questo è un dato di fondo essenziale. Quello che di fatto, ma è un altro livello di discussione, di fatto accade è che gli stati non sono tutti uguali dal punto di vista del potere, per cui alcuni di questi stati, ad esempio, uno a caso gli Stati Uniti hanno un interesse molto forte a conservare un sistema di scambi internazionali e di finanza aperta, finanza aperta che consente allo Stato americano con la sua specifica posizione di eminenza nel detenere la moneta più voluta diciamo, a livello mondiale, di esercitare un potere di eh, come dire, un potere politico supplementare rispetto a quello che già detiene in forma militare cioè, senza bisogno di mandare di convincere nessuno con le bombe intelligenti, posso convincere molti con dei semplici spostamenti di capitale naturalmente è essenziale capire che questa capacità degli stati è una capacità che però in varia misura tutti gli stati hanno e che non è strettamente necessariamente legata alla dimensione degli stati. Non soltanto noi vediamo oggi in maniera molto chiara che stati eh, naturalmente appartenenti comunque alla parte progredita del mondo dal punto di vista tecnologico o dal punto di vista economico, però uno stato come il Giappone è uno stato che di fatto è molto relativamente condizionabile dal, eh, come dire, dal gioco dei mercati internazionali e questo naturalmente lo, come sapete tutti si mostra nel fatto che sostanzialmente hanno un debito pubblico che è più del doppio di quello italiano e di cui essenzialmente si inimpappano perché detenendo la sovranità monetaria riescono a compensare poi, questa sia una situazione che può essere ritenuta non ideale per altri punti di vista: la loro, la loro economia tende ad essere un'economia con una crescita non galoppante, comunque, insomma, io non butterei via tutto sommato. Però, hanno sicuramente, come dire, non, non stiamo parlando di paradisi in terra, eh, nessuno parla di paradisi in terra. però dire che, si, che siano come dire. Eh, vincolati, necessariamente esposti ai mercati internazionali che non possono porre resistenza salvo delegare eh, eh, ad un macro-organismo internazionale che in qualche modo dovrebbe ripristinare la giustizia universale io francamente questa cosa ci credo veramente poco ci credo sia alla possibilità che questo organismo eh, venga istituito nel senso che concretamente qualunque organismo sovranazionale hanno noi noto è sempre stato un organismo sovranazionale dove si ripristinano esattamente le stesse rapporti di potere che ci sono negli Stati. Per cui l'organismo sovranazionali dell'Unione Europea è un organismo sovranazionale in cui c'è uno che parla a voce alta, è la Germania, uno che parla in falsetto, la Francia, e gli altri che come dire, stanno ad ascoltare un gugnando. Okay? Dopodiché possiamo dirci che si tratta di una struttura democratica che adesso andiamo muove i nostri... Boh, possiamo dircelo. E, e se guardiamo all'ONU la, la cosa è esattamente la stessa naturalmente, c'è ci cioè il Consiglio di sicurezza, all'interno del Consiglio di sicurezza ci sono fratelli maggiori e minori, e comunque quello che decide il Consiglio di sicurezza dall'altra parte può avere 100 paesi, chi se ne frega, resta comunque... Quindi in ultima istanza sono sempre in tutti gli organismi a noi noti storicamente, aspettiamo che i bogoniani ci invadano, ci mostrano in un altro modello, ma tutti gli organismi internazionali noti sono organismi che ripristinano esattamente i rapporti di potere tra stati. Quindi eh, il primo passo utile, senza naturalmente presunzione, perché è ovvio che ogni paese, l'Italia tra questi, non, non c'è naturalmente da nascondersi, ha determinati problemi nel momento in cui è fatto, ovviamente è all'interno di un sistema di scambi internazionali, scambi internazionali che sono però scambi, guardate bene, il cui rischio fondamentale è sempre di natura politica, cioè il rischio adesso come dire magari usciamo sì. dal seminato, ma il rischio di eh, eventi come la Brexit, eh, sono rischi essenzialmente di ordine politico, cioè quello che accade, il vero rischio lì e che si infrangano eh, legami o che devono essere poi ripristinati faticosamente di interscambio di lungo periodo più o meno proficuo, che invece possono essere alterati. E la stessa cosa potrebbe succedere nel caso in cui, che so io la Francia o l'Italia dovesse uscire dall'Unione Europea. Si infrangono determinate relazioni che poi richiedono molto tempo per essere ripristinate. Questo è un problema oggettivo in cui possono suscitarsi anche. Eh, di scontro, di alterazione di rapporti questo è indubbiamente un problema reale ma non è un problema puramente economico eh. il problema puramente economico è un problema che dal punto di vista tecnico è perfettamente affrontabile ricordando come sempre che è sempre utile ricordare che il denaro in quanto tale è un pezzo di carta o è una convenzione è qualcosa che ha il valore che ha in quanto viene attribuito, gli viene attribuito quel valore all'interno di un sistema di aspettative che fa funzionare delle collettività, certo. Quindi ovviamente ha una funzione, certamente sì, non mi sogno mica di lasciare quel portafoglio, quindi ha una funzione, ha una funzione però all'interno di un sistema funzionante di relazioni, di relazioni di lavoro, di relazioni umane, di relazioni sociali specifiche, di relazioni legali. Tutte cose che appartengono alla dimensione degli stati. Quindi senza pensare che questo si possa risolvere con colpi di testa, o con faccellonerie e nulla del genere, ma bisogna anche avere la, la, la, una dimensione, cioè non farsi ipnotizzare dall'idea che è molto, come dire, sta pompata molto, in cui c'è un grande eh, moloch che sono i mercati internazionali che come dire si muoverebbero in una maniera e poi ci sono questi poveri staterelli che sono lì e aspettano di vedere cosa gli casca le briciole che cascano di mercati internazionali i mercati internazionali di fronte ad uno stato di media dimensione che alza la voce tipicamente si come dire, riaggiustano soprattutto perché non hanno una volontà propria cioè si aggiustano nel senso che quando ci sono cambiamenti di, di di condizioni, vedono se possono fare soldi in quella, in, nel, nel, nel, nel nuovo status quo, punto, fanno quello. Quindi non vanno, non vanno ipostatizzati. Vabbè, però ci sono andato oltre. Eh, sì, eh, ultima, una frase. Eh, quello che ci darei a dire, poi magari possiamo non essere in, in accordo, ma quando si, si parla di relazioni di capitale, la questione di fondo per me è tenere ferma come punto essenziale è che senza stati, senza stati, l'unica entità dotata di forza sul pianeta sono i detentori di capitale. Non esiste altro, non esiste altro e una volta che si è capito questo si deve anche fare il secondo passo di capire che senza un'unità interna che possiamo chiamare nazione possiamo chiamare altrimenti troviamo il modo ma comunque senza un'unità interna che non è puramente formale gli stati si disgregano facendo uno più uno si capisce che cosa bisogna tenerci caro io credo. Eh, ehm, se ci sono altre Uh, degli stati di far fronte alla pressione del capitale e ci ho creduto per tanto tempo ma uh, soprattutto negli ultimi anni secondo me si sta palesando uh, il fatto che il capitalismo ha proprio fragogitato la, la potenziale volontà politica di, um, di rispondere e questo si vede secondo me anche proprio soltanto nel contesto italiano, il fatto che Uh, sì, finalmente, non anche nel contesto inglese, finalmente la politica tiene testa al capitalismo, quindi Brexit, quindi uh, Lega e le 5 Stelle. E quello che, quello che succede è cioè ci, ci troviamo di fronte a un'oggettiva un apocalisse che, quantomeno, toglie la volontà politica di perseverare in, in questo tipo di. Um, di opposizione quindi la, la storia di chiunque abbia un mutuo uh, immediatamente non ha più tutta questa volontà di, uh, di, di, di far sentire la voce della politica contro, contro l'economia e iniziano poi uh, sicuramente lei uh, risponderà su, su queste cose però sulla questione dei consessi internazionali nei quali, uh, nei quali poi alla fine comunque uno stato comunque uno continua in ogni caso, a fare la voce grossa, è proprio per questo che abbiamo bisogno di queste avanguardie eh, cosmopolite e di questa alleanza fra eh, le avanguardie cosmopolite e i movimenti sociali. Un, una cosa banalissima come la tassazione, per esempio, delle, eh, delle, delle, delle multinazionali, Amazon, come facciamo a. Eh, dobbiamo per forza essere tutti d'accordo, quindi ci deve essere un organismo sia uh, la WTO o quello che è, che è in grado di decidere uh, di, eh, di imporre questi. Eh, non non dico, dico che sia fattibile, dico che forse questa è una possibilità, quella di collegare una, una guardia politica a una, uh, una cosa alla quale ci si possa relazionare a, a livello di movimenti, uh, di movimenti uh, domestici, movimenti sociali. Sono allora, sì, sono un sacco, un sacco di punti, tanti punti interessanti. Tra l'altro, io sono anche d'accordo su, su vari punti, per cui provo a dire su cosa sono d'accordo per poi spiegare in, dove sono i disaccordi, diciamo. Io sono d'accordo che non tutti gli Stati sono, sono uguali a livello internazionale e sono anche d'accordo che la politica degli Stati viene condizionata in modo significativo da particolari elites all'interno dello Stato. Ma proprio per questo secondo me è importante capire che anche qualora ci fosse un movimento di resistenza per esempio alla Bernie Sanders o alla Jeremy Corbyn negli Stati, Sanders negli stati Uniti Jeremy Corbyn in Inghilterra anche qualora ci fosse questo movimento, all'interno della democrazia parlamentare liberale ogni avanzata degli stati viene scandita da termini di quattro anni. Dopo quattro anni si rifanno le elezioni e perde il potere il Labour Party, vincono i conservatori e quindi gli stati rifanno tutto. Quindi secondo me il discorso... allora le elezioni. No, aspetta. Allora, il discorso... no, no. allora, la proposta è questa. Bisogna costruire un'egemonia culturale che abbia una natura cosmopolita non nazionalista, di modo, che, di modo da arginare questi, eh, questi cambiamenti diciamo, di ogni quattro anni per renderli soliti a livello internazionale. c'è cioè, bisogno, praticamente, secondo me, di un'egemonia cosmopolita internazionale che riesca a contenere l'impatto di questi cambiamenti ciclici del, che sono interni alla natura parlamentare del liberalismo e anche alla natura della democrazia parlamentare. Questa sostanzialmente è la mia Quindi di fondo io sono d'accordo, cioè, ci sono gli stati e c'è fuori degli stati c'è il capitale, ma contro il capitale c'è cioè l'anticapitalismo, ma l'anticapitalismo non è nazionale, non è nazionalista, non può essere nazionalista, la, le forze di resistenza al capitale devono essere transnazionali per forza perché è un'alleanza tra classi oppresse, che non sono circoscritte a uno degli stati, ma sono presenti in tutti questi stati in cui vengono sfruttate ugualmente chi più chi meno, dipende dallo stato di diritto, dalla natura dei diritti, dalla Costituzione, c'è cioè una Costituzione che riconosce il diritto del lavoro non è lo stesso a una Costituzione che non lo riconosce, quindi ovviamente ci sono differenze interne, però di fondo la tesi è che senza un'alleanza transnazionale di forze progressiste interne a tutti questi stati, che però riescano anche a comunicare fuori dagli stati, è vero che avremo solo al di fuori degli stati solo il capitale, ma secondo me ci potrebbe essere anche l'anticapitalismo che va costruito e va costruito con delle parole d'ordine, con un discorso morale, con un discorso di strategia politica. Quindi non sono in disaccordo sull'idea che gli stati contano, infatti la tesi di fondo è sostanzialmente proprio che gli stati politicamente sono molto importanti e quindi per questo, vanno, eh, per questo è importantissimo un discorso sull'egemonia interna agli stati, però non possiamo limitarci a dire solo gli stati contano perché poi ci troviamo nella, um, nella difesa della comunità politica che è una difesa sì dell'appartenenza ma solo di alcune particolari forme di appartenenza. L'appartenenza è importante, ma l'appartenenza è importante a tutti i gruppi sociali, non solo l'appartenenza alla nazione. Lo Stato, la comunità difende l'appartenenza a un certo tipo di, um, di considerazione, a un certo tipo di analisi, di interpretazione di che cosa sia un gruppo contro tutte le altre quindi se noi vogliamo l'appartenenza dobbiamo essere pluralisti su che cosa significa appartenere non possiamo dire solo l'appartenenza all'Italia conta, perché poi conta anche l'appartenenza so, ai gruppi, di, ai, ai gay conta l'appartenenza al, al movimento dei lavoratori ci sono tante forme di appartenenza, di membership che sono tutte importanti, che sono importanti alcune delle quali vengono secondo me limitate dall'appartenenza allo Stato-Nazione che viene data priorità rispetto a tutte queste altre forme di, um, di appartenenza C'erano un sacco di sì, cose che volevo dire sull'intervento, ma adesso ce, ce ne sono due <ride> altre, quindi non si riuscirà mai più a, a, a, a, a regognare. Proprio a rispondere alle ultime cose, le che volevo seguire. Sulla questione dell'egemonia culturale, sono d'accordissimo, sicuramente questo è un punto cruciale, non so se ho parlato più in dell'intervento della signora. Eh, Vista, o visione, ideale eh, ha fagocitato, non ha fagocitato, fagocitato i poteri, ha fagocitato le menti, ha fagocitato la capacità di pensare che, che ci sia aria al di fuori di, del sistema che, che, che noi conosciamo, che è un sistema anche molto recente. recente. Cioè, cioè, è, è fuori, non c'è ossigeno, non provateci e proprio. Questo è, questo è che... un problema serissimo, indubbiamente, è un problema di lungo periodo, non credo fatto si sono problema possa essere scalfito in, in temi molto brevi. Eh, però un per regione culturale, e questo, su questo ci tengo a non, non ha nessuna ragione di essere cosmopolita. La chiave essenziale è il fatto di essere anticapitalista. Il cosmopolismo può essere perfettamente capitalista, globalista o anticapitalista. Capitalista, capitalista e anticapitalista, possono essere entrambe le Cosa, cose, non è quella, quella la categoria giusta, è una categoria sbagliata è una categoria è che di per sé non è affatto anticapitalista, può, può esserlo può anche il non esserlo, spesso non, non è. lo è, per, per, lo più. Più. Non lo è. Non per lo più non, non è. lo è per lo più non lo è quindi se, se vogliamo rovesciare in termini di giomunica culturale, il bersaglio certo, il bersaglio è rendersi conto comprendere chiaramente il meccanismo storico all'interno, distruttivo, all'interno all del, del quale, quale siamo, comprendere comprende i limiti e iniziare a lavorare per una riuscita, perché c'è aria anche fuori. Questo è, questo è un primo, primo punto molto generale, ma, ma importante. Ma importante. Sulla, Sulla questione della dimensione, dimensione, sovranazionale, sovranazionale, cioè cioè dimensione sovranazionale, cioè sovranazionale, cioè la dimensione sovranazionale è importante. Vorrei anche far semplicemente notare che la dimensione sovranazionale non è stata inventata quando hanno, uh, sul, come dire, negli ultimi 50 anni di uh, rinnovato cosmopolitismo di marca, tra l'altro liberale. Eh, le, le, le alleanze, alleanze internazionali, internazionali sono esistite da quando i romani facevano i patti con... Eh, cioè sono, sono sempre esistite, okay, non, non c'è da un quando stato, stato, stato, esistono stati, esistono alleanze tra stati. E queste alleanze tra Stati, vorrei anche far notare, de facto sono esattamente l'unica cosa che a tutt'oggi esiste. Cioè quando, quando noi guardiamo l'Unione Europea, quello che accade nell'Unione Europea sono alleanze contingenti tra stati che esercitano poi, creano delle lobby interne per deliberare, per portare avanti delle tesi, che sono tesi curate e sostenute da specifici stati rispetto ad altri stati. Questo soprattutto nelle zone dove ci pare la maggioranza, cioè in ambito legato alle della banca centrale e altre, in, altre, in altri casi, serve l'unanimità, la non si fa nulla. Quindi, il punto chiave da capire è che, certo, la dimensione internazionale è importante. L'internazionale socialista, però, è una banalità ricordarlo, ma vale la pena di ricordarlo sempre, era internazionale, cioè era una, come dire, un raggruppamento di rappresentanze nazionali unificate da un medesimo ideale e le due componenti però erano indispensabili perché per avere una rappresentanza e anche una legittimità tu vai là e parli non come cittadino del mondo vai là e parli come cittadino ungherese come cittadino italiano come cittadino polacco come cittadino. questo era quello che succedeva e venivano ascoltati in quel contesto perché rappresentavano i loro popoli e naturalmente le loro classi di appartenenza in quel contesto. Quindi questa è una legittimazione dal punto di vista democratico, vista democratico. Poi te, te, te, la e poi lascio subito. E eh, vorrei subito perché il terzo punto va in un'altra direzione. Sì. Su, prego, prego. sì, sì, no, sì, sì, sì, sì, sì. sull'internazionale socialista, ma perché l'internazionale socialista è fallita? Perché la socialdemocrazia è diventata so, un progetto nazionale, no perché? Perché la socialdemocrazia è diventata un progetto nazionale e il socialismo è diventato un progetto nazionale e c'è stato uno sviluppo e un investimento culturale, morale, tutto a livello dello sviluppo dello Stato nazionale, dello Stato di diritto, eccetera, a discapito di un discorso alternativo di rivoluzione transnazionale. Infatti vince Bernstein e perde Rosa Luxemburg. Questa è, secondo me, se vogliamo riprovare a recuperare le radici, diciamo, radicali dell'egualitarismo, eccetera, eccetera, io dico sempre, ragazzi, il nazionalismo di Stato l'abbiamo provato, la socialdemocrazia di Stato l'abbiamo provato, proviamo qualcos'altro. <ride> Perché l'unica via, secondo me, che storicamente non è stata battuta, è quella di costruire un'alleanza transnazionale trans di opposizione al capitale. Non è vero che il capitale è fatto dagli Stati, il capitale è fatto dalle classi dirigenti all'interno degli Stati. E per rompere diciamo, questa alleanza transnazionale di classi dirigenti basate sì all'interno degli Stati-nazione, ma che però si coordinano tra di loro nelle istituzioni nazionali, ci vuole un'alleanza transnazionale di classe che non vada tramite lo Stato nazionale cioè, questo è il momento storico in cui ci troviamo se, se noi non capiamo questo Jeremy Corbyn, Bernistan, va benissimo si faranno socialdemocrazia poi cioè, ci sono elezioni, c'è una crisi c'è cioè, l'interdipendenza finanziaria e siamo tutti di, di nuovo agli anni 90 cioè, secondo me se non proviamo un'altra cosa a livello culturale di discorso politico, di egemonia. Non so come la chiederei, nel senso che quello che proponi va benissimo, io non lo chiederei però... Unione delle Repubbliche Cosmopolite, la chiamerei Unione delle Repubbliche Socialiste Europee. No, ma quella allora per me non, okay? non no, cioè, no, la puoi chiamare come a no, cioè, no, me non interessano interessa i nomi, se, a me interessano no, i no, concetti non, questo, che... ma non è una questione nominalista, la no, questione questo, è proprio sostanziale, perché, perché il problema è se riusciamo se se se se so se se ad avere, come dire, se sostituiamo, che ce l'ho con i fratelli europei, se riusciamo a sostituire magicamente, tanto magia per magia, quindi diciamo, proviamo pure questa. Eh, cioè, possiamo liberamente parlare, prima di cena, eh, lasciarci in utopia. Quindi, se riusciamo a sostituire l'Unione Europea con la Unione delle Repubbliche Socialiste Europee, io firmo domani. Va bene? va bene, quindi va benissimo. perché Solo il problema è che diciamo non mi dovete far credere che WTO il WTO difenderà i miei interessi perché lì. Mi si incrina, ah, è no, però, cioè, no però, però il discorso è questo, cioè, da stato a nazione uno è già limitato, no? cioè, secondo me anche l'Inghilterra, no? io vabbè, vengo da, da, da Londra in cui siamo tutti presi dal movimento Corbyn eccetera, però uno che ha studiato la storia del, del, sia del socialismo che della socialdemocrazia a un certo punto si rende conto che alcuni sviluppi accadono non perché ci sono persone cattive eh, ma perché ci sono degli sviluppi strutturali che avanzano, fanno avanzare certi progetti e bloccano altri. No? Quindi, in in Inghilterra, adesso tutto il discorso, Jeremy Corbyn, socialismo in Inghilterra, Momentum, eccetera, che va benissimo, per carità, cioè uno li sostiene, e, e sono importantissimi, eccetera, però anche importante secondo me, rendersi conto dei limiti di questi progetti, che sono progetti all'interno dello Stato Nazionale. Sarebbero limitati anche all'interno dell'Unione Europea, però, voglio dire, Germania, Francia, Inghilterra, è, è diversa da Inghilterra sola, no? Quindi... Anche a livello, e però per, per far avanzare progetti di questo tipo c'è bisogno di un cambiamento di, anche di discorso che, il, che arriva poi ai limiti del nazionalismo sostanzialmente io non sono contro, infatti il progetto poi del libro è non di, di, di dire tutti i nazionalismi sono cattivi eccetera, ma eccetera, di dire che un progetto di emancipazione sociale strumentale all'avanzata dell'egualitarismo globale va benissimo, va applaudito, quando, quando questo elemento manca Manca tutto, e quindi tenetevi lo Stato che diventa poi uno strumento sostanzialmente delle classi dirigenti che, avanza, che avanzano i loro interessi. Io mi piacevo la parola a lui, ma non, ma non lo. replico così, no, non va bene, <ride> ma va bene, proviamo <ride> <ride> a raccogliere le domande. Eh, una domanda sai è che io non letto libro? Fronte, eh, mi sembra che la, la sua proposta di cosmopolitismo come eh, giustificazione ideale, come portatore di una comunità trasnazionale fondata degli ideali sì. morali e anticapitalisti, eh, mi ricorda molto la proposta 61 della contestazione eh, sì. appunto, lontana dal, dallo Stato contro Stato, anche in nazione, eh, comunità ideale, normativa, eh, però appunto, osservazione che sto coppia perché teorica il la... la... movimento del 68 che è stato completamente incapacitato dal capitalismo, eh, tutta la sua politica è stata funzionale un... e ha aperto i 40-50 anni di neoliberismo eh, fino ad oggi. Rispondo? Sì, io sono, sono d'accordo e non è che non, è, non ci sia questo rischio ovviamente che di, di fagottamento anche di questo discorso, il problema è che noi secondo me siamo in un momento di crisi ideologica, di crisi di visione anche delle sinistre, dei movimenti progressisti eccetera eccetera e se ci servono delle parole d'ordine, le parole d'ordine possono essere o di ritir Ritirarci allo stato-nazione, provare a resistere alle istituzioni neoliberali, capitaliste, eccetera, eccetera, rifacendoci a questa idea un po', secondo me, nostalgica della comunità. Che poi in realtà è vero che la comunità è stata strumento di emancipazione, ma è stata anche strumento di dominio, di esclusione di, di, um, dei neri, dei, delle persone di. Uh, di degli omosessuali, delle donne, insomma, c'è questo, diciamo, um, resoconto progressista della comunità, ma in, allo stesso tempo del resoconto progressista c'è anche un discorso di esclusione che chi difende poi la storia della Repubblica, del patriottismo, eccetera, non, non, non, non, non, non viene fuori, appunto. E secondo me, oppure c'è la possibilità di dire guardate abbiamo un altro progetto, c'è cioè un altro modo di concepire i rapporti tra, tra le persone che necessita un superamento del capitalismo ma necessita anche di un'alleanza transnazionale politica che ci permetta di fare blocco comune di fronte a queste forze. Quindi io il, diciamo... In un certo senso lo vedo il parallelo del, con il 68, poi non è che conosco benissimo la storia del, del, dei movimenti del 68, io direi che il problema anche nel 68 è che il discorso è stato sicuramente intellettuale e che se il discorso rimane solo a livello puramente intellettuale e non diventa un discorso di agire politico di cambiamento delle forme di subordinazione, di lotta all'interno appunto dei, delle istanze di, di oppressione dei lavoratori, dei precari, dei migranti eccetera poi rimane puramente il discorso intellettuale quindi la teoria di fondo è appunto che che è poi appunto la, la, la tesi che cerco di sviluppare nel, nel libro, che è la teoria politica attivista, che non deve limitarsi ad articolare un discorso intellettuale su che cosa dobbiamo fare, ma anche cercare di capire in quali istanzi, istanze di um, protesta, di opposizione al movimento, a, di, um, alle forze di potere esistenti, si può radicare un simile discorso, quindi cioè, alla fine poi è un discorso abbastanza gramsciano no? di intellettuale che cerca di capire dove sono le istanze sia progressiste che regressiste nella società, Dov che uh, dove si muovono le cose, dove c'è um, insoddisfazione con lo stato esistente e cerca però di reinterpretare queste istanze di contestazione e di dargli anche un contenuto più, uh, più progressista di emancipazione sociale. Quindi secondo me il parallelo con il 68 c'è ed è un rischio se rimane soltanto a livello di discorso intellettuale, delle elite, degli studenti, di chi è già convinto. Diventa però meno, secondo me, quello più andiamo nella direzione di cercare di radicare questo nei movimenti dal basso di, appunto, di lavoratori, nei luoghi del lavoro, nei migranti, nei precari, nei, nei porti di ricezione dei, dei, dei rifugiati, eccetera, nei certi deten di detenzione, eccetera. In questo senso dovrebbe essere il migliore per il perché già è troppo per nazionalismo, dalla possibilità. No, perché allora, secondo me il patriottismo semina, eh, no, sì, semina i semi dell'esclusione, cioè pianta, pianta i semi dell'esclusione. Dell il patriottismo, il comunitarismo, è, è in un certo senso esclusivo. È vero che c'è questa um, domanda diciamo, di giustificazione universale di tutte le comunità, però, appunto, di comunità costituite in un certo modo a discapito delle altre. Invece, il, il cosmopolismo non è esclusivo, è inclusivo e quindi l'etica di fondo la, la filosofia morale che lo definisce è una filosofia morale di tipo inclusivo che poi diventa particolare quando viene messa a fini di sviluppo di un progetto particolare politico e questa cosa qua secondo me non è stata provata i movimenti sono sempre stati Um, mi vengono in Sono sempre stati caratterizzati da un orientamento alla comunità, ma alla comunità vista come, appunto, come lo Stato, lo Stato di diritto, la Costituzione, la Repubblica, eccetera, eccetera. Non c'è stato questo orientamento al, a una forma, a un assetto sia politico che economico che istituzionale che non sia esclusivo per definizione, che non vada attraverso la definizione dello stato, um, di, di questa, della difesa di questo Stato astratto, diciamo, di diritto. Grazie. Solo che, veramente eh, eh. che... eh, eh. brevemente, allora, allora, io ti ho dato ragione sul fatto non più, che nel patatiotismo c'è un rischio nazionalista però non, non esageriamo, nel senso, sì, senso sì. che dire che il patriottismo di per sé abbia una matrice esclusiva eccetera, così ora, ora questa, questa cosa qua effettivamente no, no, non è vera. Cioè, Obiettivamente dal punto di vista storico, storico i movimenti eh, patriottici, patriottici degli 50 anni 50 e 60 di, Mar di matrice socialista, socialista da Cuba a, a, tutte, a, a tutte le, le, le, le rivoluzioni della, della, dei processi di decolonizzazione, sono, sono stati supporto, un mutuo supporto tra, tra stati e nazione alimentati a terminologia naturalmente. Certo, c'è cioè un'ideologia comune di tutto socialista, però il, il ruolo che ha avuto Cuba rispetto al, al, ad altri stati di matricio di ispirazione socialista nel, per tantissimi anni in, ehm, rispetto all'America eh, del Sud, all'America Latina, eh, è stato molto forte ed è un rapporto di collaborazione. Di, i medici cubani, che erano naturalmente considerati i migliori, e a Cuba, hanno sempre curato gratuitamente tutti casi, i casi rispetto, rispetto ai loro eh, fratelli, fratelli negli altri paesi. Diciamo, diciamo, L'idea che il patriotismo sia sì, immediatamente è, da, da dirigere come, come una forma di associarlo al social, socialismo, socialismo, eccetera. No lì ha un nome specifico, si chiama nazionalismo ed è distinto dal fatto che il nazionalista ritiene che la sua nazione sia, non semplicemente abbia un'identità propria ma sia superiore alle altre questa è la caratteristica tipica del nazionalismo il patriotismo non ha bisogno di questa componente poi storicamente si può scivolare da l'uno all'altro su questo, questo possiamo certamente trovarci e sulla questione strettamente correlata delle comunità, che era l'ultima cosa che prima Avevo... De -de -de eh, tu, tu fai di riferimento di più world. volte, so, so che naturalmente non è una cosa <coughs> so <se> che ricorre all'idea, <coughs> ma ci sono le comunità nazionali, ma, però ci sono, ma, sono altre comunità, la comunità ma, eh, dei gay, eh, eh, la comunità del... Eh, attenzione, quando usiamo il termine comunità in, di questo di modo, di eh, in questo modo, come eh, abbiamo nuovo un errore eh, categoriale? Cioè non è che la comunità la nazione italiana, oppure la comunità, comunità sì. se vogliamo anche dei, dei cittadini di Milano-Trieste, d'accordo, che in realtà che conosco, eh, siano sì. equiparabili alla sì. comunità degli ideisti o, o degli amanti del sassofono o dei allora, rocchettari, o, cioè, possiamo chiamarli comunità. comunità, ma, ma non è, è che siano comunità, comunità nello stesso, stesso, stesso senso, stesso sono comunità radicalmente diversi, radicalmente diversi radicalmente un conto sono le comunità che hanno una struttura istituzionale della rappresentanza una capacità di autodecisione, autodeleberazione, di gestire eh, servizi comuni, di gestire attività economiche comuni, questo è tipico delle entità di carattere politico, di carattere politico e solo delle comunità di carattere politico. Tutte le altre cose, gruppi di interesse, lobby, enclavo culturali interessantissime e stimabilissime, sono un'altra cosa e dal punto di vista storico hanno sempre fallito al, al 100%, cioè il caso del 68 da questo punto di vista giustamente è un caso esemplare, cioè lì abbiamo una struttura che ha enormi ambizioni dal punto di vista della paligenesi culturale, della paligenesi economica eccetera, ma che rifiuta, rifiuta radicalmente di identificarsi con, con tutti i corpi politici disponibili, si rifiuta di identificarsi con lo Stato, si rifiuta di identificarsi con i partiti, rifiuta di identificarsi con i sindacati, questa è la storia del 68 e quella storia finisce in un bagno di sangue dal punto di vista morale, cioè, finisce in una situazione che molto rapidamente porta tutti i rappresentanti o quasi tutti i rappresentanti di quella brillante stagione a ritrovarsi nelle fila simpatiche della, di quelli che fino all'altro giorno eh, erano dall'altra parte della barricata, cioè a nutrire, so, nutrire le schiere di quelli che precedentemente aborrivano. E se parliamo del movimento non global, altro movimento è la stessa identica cosa. Abbiamo un movimento che parte con delle ambizioni perfettamente condivisibili, parte dal basso e con l'idea però di non identificarsi assolutamente con incarnazioni politiche perché la politica è sporca, di non, non incarnarsi in eh, strutture statali pesanti, oppressive, eccetera, cosa fa? Essenzialmente fanno delle grandi simpatiche rimpatriate, quindi prendono un po' di legnate e dopodiché sono tutti esattamente come prima, non è cambiato niente il globalismo è il vivo e vegeto e non sono storia allora, okay, allora non facciamo i confronti tra i bagni di sangue perché tra il 68 e il nazionalismo non so chi vince però a livello di comunità politica secondo me la comunità politica è un mito che convince chi ci crede. Non esiste la comunità politica, esistono le classi dirigenti e le classi oppresse. Nel capitalismo uno cerca di sfruttare l'altro e l'altro fa resistenza. Questa è la comunità politica, è antagonismo, è conflitto. Quando noi diciamo c'è la comunità politica che non è la stessa cosa che del club inter, eccetera, eccetera, praticamente ci beviamo un'ideologia delle classi dominanti di... Di uh, associazione a questa comunità politica che poi non esiste perché non funziona per nessuno perché rende solo perché produce solo vittime e ci associamo, associamo e identifichiamo la comunità politica con le classi dirigenti che, che sono al potere. Io dico invece di fare questo, cerchiamo di distinguere tra i vari movimenti politici che, come dici tu giustamente, c'è la politica all'interno dello Stato, ci sono movimenti che sono a favore di determinati obiettivi e movimenti che sono contro. Distinguiamo tra questi movimenti e cerchiamo di costruire alleanze tra questi movimenti. che sono, che vanno oltre a questa identificazione con, con la comunità politica. Secondo me la comunità politica è un mito, non esiste, non è mai esistita, non c'è, ci sono solo rapporti di forze, quando le cose vanno bene, quando il mercato lo permette, oppure quando c'è un movimento di protesta, di resistenza che è abbastanza forte, allora la comunità politica diventa più progressista, quando non c'è la comunità politica diventa reazionaria, regressiva, esclusi, di, di esclusione, eccetera. Questa è la comunità politica, è un contenitore vuoto e dove c'è una, una bilancia di, uh, di rapporti di forza politici su cui bisogna poi interrogarsi, su quale bisogna interrogarsi. Ma che senso ha stare lì a dire ah, la politica e la comunità politica non hanno attenzione, non distingue? È la stessa cosa della squadra di calcio. Chi vi convince che la comunità politica è altro della squadra di calcio ha già vinto. <ride> Progetti, cioè fare di battere posizioni a volte radicalmente eh, opposte soprattutto su, su, su temi scottanti domenica, domenica si vota per le elezioni europee quindi il tema non era stato messo a caso si è parlato per esempio anche di un altro tema tantissimo con le vaccinazioni portando temi in radicalmente diverse non ci sarà una sintesi contenutistica eh, non, non si, si pensava di scendere in cammino oggi e uscire con il maniera e abbiamo scoperto tutto, c'era una sintesi che si credo formale. Cioè, cioè, cioè si di si ci fuori ci, eh, ci, ci, ci, si tratta a porcia con capocia per queste tematiche, qui almeno un po' di argomentazione non si espressa perché le passioni ci sono viste anche qui, però è bello scriverli con argomentazioni che producono confronto e di Speriamo un passo di averlo fatto tutti insieme e io ci vedo un attimo, forse con le idee più chiare, un po' diverse, di di di di con, di su... Su se... con di delle sollecitazioni diverse da prima. Come sono solo con con questo, e ci speriamo che la stessa sera sia stata utile a tutti, per me è stata spero che andrà a buon. Grazie mi nutra usualmente